Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco 007 <coughs> e oggi siamo tornati in Super Mario Copia il file. Dopo? Oh. No, dai, vai a copiare no. il file, sennò poi. Eh, è, è sospeso, mi sa che non si può fare. Dopo lo facciamo. E oggi dobbiamo. Eh, non mi ricordo, dobbiamo finire il mondo 6, mi sembra. Sì, ma perché è sospeso? Perché abbiamo, fatto abbiamo preso una casa dopo, va bene. Adesso ah, dobbiamo bello. fare questo livello qui. Che mi ricordo benissimo ed è abbastanza infamotto. Per questo.. Se non sbaglio c'è anche una moneta stella, oh, stella, che non ricordo dov'era. Davvero c'è una moneta stella? Che non ricordo dov'era. Io di solito mi ricordo sempre dove sono tutte le monete stelle. O, o, o quasi. Aspetta, meglio se colpiamo tutti i blocchi. No, no, no. Noi di solito non ce ne scriviamo le monete stella prima di fare il livello. No, no, no. Infatti mica lo facciamo. <ride> Appunto. Non era eroico. Era serio per la prima volta. Oh oh, adesso inizia a salire l'acqua. E direi anche di stare attento perché un colpo sarebbe fatale. Vedi, ma cosa hai detto? che sono affogato non lo colpirò aspetta, aspetta aspetta lo colpisco io da sotto non voglio non voglio essere cioè voglio essere sicuro non La smetti di morire che mi sento insicuro così aspetta non andare avanti non prendere quei blocchi eccomi eccomi qui sono io quello che muore sempre eccolo qua hai visto grazie mille quante pironette abbiamo fatte Dimmi un numero, direbbe qualcuno Io ti direi impreciso Che è il numero che sta dopo mm. il 27 Non lo so Il 2740 no. no. Ma dai Mio Ciao Mio E va finito! Oopsie. Il pesce essere per dire? Bene, potevi anche stare zitto Vai a prendere la monta stella, schiavo Schiave <ride> Sono un portachiavi schiave Schiave Porta schiave Porta schiave <ride> Lo <'ho> uccido io Mio <ride> no, dio! No. Oh, no. oh, no. no, no. Ok Come cacchio si fa qua? così perfetto e Adesso qua c'è l'ultima marita star l'ultima uh -huh. star. star calling oh grazie Marco grazie, bravo, bravissimo. Mm. abbiamo appena perso comunque la nostra speranza di prendere la manifestazione non è vero, possiamo fare una cosa Nye. cosa è successo? Mm, mi chiedo la stessa cosa forse dovremmo tipo che ne so Venire qui e trovare il blocco segreto? Ah, c'è un altro! No, ah. era respawnato. Dovrebbe esserci un, un blocco.. Dai, sono sicuro che è qui la monta stella. Non mi va di fare Niente, mm. lo porto Corri! Bravo! L Hai visto? Ho provato a prenderlo! morire tutta Sott Sott'acqua è dove devo morire. Sono sulla terraferma, posso? Nel senso Vai. non affogare. C'è l'acqua Maria. L'acqua Maria, l'altra Maria. Corri, bisogna salire, entrare trovare un modo per andare da qualche parte. Non fare lo schianto a terra. Perché? perché forse potrebbe esserci una pianta che ci fa salire. Io non non c'è niente. Io mi ricordo che la montagna stella era qui da qualche parte. Tempo. Aspetta aspetta, forse lo so No Corri, fammi salire Oh mio Dio Ma 15 prima 15 gradi Non di speranza Nessuna speranza perché... Eccola, hai visto? Me lo ricordavo benissimo. E, servi, e quanto serve. A cosa serviva il coso? Il blocco a raggiungere il coso prima oppure a salvarsi la vita? Dai! Vieni qui! Non fare tante storie, torni! Uh, sali sul blocco! Sì. Abbiamo le stesse vite dell'inizio. Nell'inizio episodio? Sì. Ok. Non 5.5. Che... <ride> no, non nell'inizio. Non... Ok, adesso rifacciamo il livello e niente. Ci rivediamo praticamente al tubo. Ci rivediamo al tubo del... Olinda. Uh... No. Dove eravamo prima. Ok. Aglio. Eh, ragazzi siamo tornati bravo, eh, ho preso no, una no. vita Ma tu, non hai mai avuto, tu non hai mai avuto così tante vite in tutto il gioco perché? ok sembra anche giusto bravo preso... hai preso una vita per l'altra eh, sì. l'hai presa morendo vieni ti aspetto sbollami vieni si sì. non era necessario giusto per informarti Ah, volevi saltare? Ho visto scuotere il trecone. Sì. Sì, e no invece, non lo devi fare, capito? Ho tutto sotto controllo. Quale controllo? Quello di Tete. Te te. Io Perfetto. controller. Abbiamo, cioè, praticamente noi come Ponte usiamo dei pallini, tipo quelli di Pac-Man. Vediamo dove ci porta. Ah. Spoiler! Oh! Quindi, tipo una, una mega scorciatoia. Ok. Eh sì, tipo quella del okay, mondo. 2. Utile. Ah, noi attraversiamo quel tubo. Ecco eh? cosa serviva. oltre che passarci sopra. E ora il livello più infame della seconda parte del mondo. Sei escluso il castello. Sei sei, e tu hai la vita che inizia con sei. Perfetto, preparatevi alle bestemmie. Ok, siamo arrivati al livello dopo un piccolo fail che abbiamo tagliato allora io controllo la, la nave Con. Cioè, con controlli il faro eh sì, nave. il faro vai prendi il Prendi il trampolino dai qui è inutile no, non è inutile è utilissimo, buttalo e adesso sali sopra ma non mi serve ci serve il blocco... Oh. No, non mi serve il trappolino. Aspetta, non lo, lo prendere ancora. Beh, fico. tanto tra poco ci serve. Perfetto, oh. la prima moneta stella l'abbiamo presa. Facilissimo. Ah. Anche se abbiamo fatto un fail prima. No, quelli, quelli terribili. Mm. Prova ad entrare in questo tubo. Qua, no, no. questo. Sì, tutto E eh, dammi il trampolino almeno. Vai, lascia stare. Se ti prendevo, durava di Vai, più. Vai, vieni qua. Non Sono su. Allora, stai attento che tra poco ci sono i fire bros, sono uguali No, tra poco ci sono gli scooper. Dopo ma... i fire bros. Sono un pericolo meno meno rilevante. Allora, vediamo un po'. Vai a prendere quel trampolino, che quello ci servirà. Ecco gli swooper che abbiamo incontrato già. Prendilo, invece. prendi. Non ci riesco! Scendi prima dal trampolino e poi lo prendi. Perfetto, vai, prendi. Vai, le Perfetto. E questa è rosa? Congelato uno slupper. Vai a prendere quel pulsante? Perfetto. Non serve che le prendi tutte. Non c'è nessuna differenza. Io voglio prenderle tutte, così c'è un applauso. Adesso prendi il blocco elito e buttalo qua. Vai, prendilo, dammelo. Wow. Perfetto, questo era l'ultimo momento. Dove sono io? Sei morto. Ah. Eh, il blocco è dentro la fare, infatti non mi potevo nemmeno muovere! Ti lascio il controllo della nave. Mi lasci morire. Eh, ma e dai! No. no! attento! Aspetta che arrivi! Aspettami! Se no poi muori! Prendi il blocco! Presto! Prendiamo questa via! Da voi! Non importa, speriamo che quella secondaria così ce la torniamo davanti. No, è un semplice blocco di luce. Ma no, un ci attimo conduce la... ci conduce nella via segreta. Probabilmente. Fuggi! Mio dio, come mi sono salvato? Aspetta, lo prendo io. Sì, ne uno per uno. Non ci serve, dio. Sei dio. intrappolato ah, No. Ok, probabilmente è quella segreta. Vediamo qui un pulsantino. vieni, vieni, vieni, vieni. vieni. Perfetto, almeno tu l'hai presa la vita 17 alla fine, Perfetto. 18 all'inizio. Adesso non ci resta che ritornare a quel punto e, e completare il livello. Per un Se attimo, facciamo, un facciamo il... No, il, no, il canon non lo facciamo dopo. Il canon. E dai. Lo facciamo dopo questo livello. Chissà dove porta. Non lo so. Secondo è al mondo 8. Secondo me è al mondo 10. Non <coughs> esiste. <Dieci. coughs> Ok, vabbè, ciao. Ci rivediamo tra poco. Ok, siamo tornati alla parte dei Fire Bros e lui ha iniziato proprio morendo. In una bella maniera. Come il primo episodio. Primo bomba, prima morte. Ah, non entrare qui? No, no. Sai, no? Uh, ti siro il blocco Erika, prendila bravo scusa sali sulla... sali ah, sulla... Ah, sul barile bravo e allora mica ci serve abbiamo finito di venire via abbiamo finito le scorte di cibo adesso vieni Marco Aspè, vieni qua! Mi ricorda qualcosa ma più grande, più piccolo. La piattaforma di prima? No. Mi ricorda no, il mondo 1. Oppure la mia continua. Sì, proprio la mia continua. Oh, ok. Non ho capito bene cosa intendi. No, Va bene, bene, abbiamo vinto il livello, adesso facciamo il cannone. L'ultimo livello di questo mondo. No. L'ultimo livello di questo mondo è il castello. Ah, oppure spoiler. Qualcos'altro. No. Scusa cosa? La vi? casa Todd. Ah. Bene, adesso entra velocemente. No, io non lo conosco. Se dici qualcosa spoiler. È la casa Todd Doh. per Quella casa della stella. È l'ultimo livello. <gasps> è il mondo 9. Poi ci devi aggiungere tipo una specie di edit Sì, l'ho scritto, l'ho scritto già L'avete già visto lì? Ci sarà scritto mondo 1 No, poi mi sbaglio, è scritto mondo 11 Oh, no! Bene, adesso torniamo al mondo 6 Dove dobbiamo rifare tutta la strada No, ci cioè abbiamo il teletrasporto per il incassare Oppure entriamo no? qua dietro. No. Cioè eh. andiamo il te, teletrasporto per il castello. Sì, da là. Ma eh, non serve. Vedi, c'è la casa Todd Andiamo. No. No! Oh no! Oh no! Ok, basta. Adesso ti devi togliere proprio. Poi è anche utile per fare vite Non solo per fare... No, vabbè sì, ma uno deve, deve essere abbastanza E gli ho preso uno <ride> Deve essere abbastanza schillato per, per fare vite infinite qua Ok andiamo nella casa velocemente Chissà che cosa c'è in sta casa Di solito c'è qualcosa di molto di misterioso Guarda, era chiuso pure in un baule Una super stella, wow, era proprio quello di... di era proprio quello di cui avevamo bisogno Bene Mondo 6. 62 vite. Ops! L'ho fatta apposta stavolta. Ho ok, aspettato. ora far, cerchiamo di far male vite. Mm, no. Sì. Perché tu non sei chissà. Proviamoci! Oh. Non espaguono abbastanza alla volta. Servirebbe il mini fumo per, per fare meglio. Usiamo. Tanto abbiamo tutti. Prendi il coso. Prendi gli ultimi tre cosi. Non Marco. No dai no, no, no, no. ma come si fa a essere così in modo di morire cioè, guarda. guarda <ride> gli abbiamo fatto un paio di vite del bastonno 17 le, le monete e le mie vite eh niente, adesso visto che non voglio riaffrontarli mm. faccio così Perfetto, così almeno li saltiamo. Oddio, sto mondo un labirinto. Ci sono un casino di spade <coughs> se segrete. No, un casino di turno. Sì. E adesso vai, facciamo l'ultimo livello: che dobbiamo fare. Al confronto al mondo 8 <coughs> di sicuro lo allora. è. Uh, no, al massimo il contrario. Ok, il cas un castello molto facile, mi diceva. Infatti, è così. Grazie voglio abbassarmi ecco non, non lo far cadere fare <ride> lo scivolo al contrario diceva il bambino ehi non si fa così lo scivolo a parte ti ho sbollato con il gusto di ghiaccio certo? sì. allora, lo sai si si si può fare pure... anche con i gusci di cupa ma la... anche il boss tipo questo... Ah sì. si può fare anche con le palle di fuoco o di ghiaccio Perfetto, la prima metastella l'abbiamo presa. Aspetta, voglio fare una strage. No, no, no. O forse no. La strage di Mario. Cioè, uccidi un casino di Mario. Perfetto, l'ho ucciso. Cosa avevi trovato, scusi? Perfetto, adesso inizia la parte più complicata. Per arrivare là sopra, dovete usare questa specie di scala di blocchi, di scala di scale. Scala di scale. Oppure, usate i vostri compagni come semplicissimi trampolini moderni. Oppure, stai attento Marco. Marco, resta al centro, non fare cavolate. Per piacere, non piacere, non morire, non morire, Marco. Marco, Mario, Mario. Marco. Uh, che cos'è? Devi andare quando si alza Alza Ma stai attento tu Pure tu devi stare attento però Scusa, fatti prendere Vieni qua Troppa strada ma è... Madonna mia Vieni qua Oh! Stai morto ah. Sono morto Fugataktikan Oh! Oh! Scappa! Attento, attento, attento, attento! Attento, Resta lì! Oh mio Dio, sta palla! Mm. Fuga! Non tattica! Perfetto, ho fatto tipo un salto precisissimo! Perfetto! Adesso arriva la parte più complicata. Mio. No! Ah, mm. Non ci provare! Ok, ho congelato uh, Mio salvatore Ops, ho spostato un pochino la teca Speriamo che non si sia morto Uga bisogna salire. Adesso bisogna salire Da Dammi lo slancio eh No aspetta aspetta Devo farlo io No ci riproviamo piccolo. No non no, no, no. Perfetto Eh ma che si fa? E mo si corre Stai attento Stai attento Marco Ok non era necessario salire Mi sono sbagliato Mi sono sbagliato Guarda Marco In effetti è una cosa un po' Forza! No. Oh! Mio! Ah! Non c'era questo! Triplo salto della vergogna prima di... Della vergogna? Boh! Perché io Vabbè. non lo faccio male! doppietta, anzi tripletta ne ha fatto uno pure prima allora, morto state... sta copiando Larry anche Larry ha fatto così state attenti qua perché uh, questi cosi vi possono schiacciare oltre a, a traumatizzarvi quando fa così perché? lascia stare ha morto le ciccione causa uh, causa le esplosioni <ride> Ah, oh, sei terremoti. Colpiscilo! Bravo! Aspettami, falla prendere no. a Le hai già prese tu abbastanza? Ah. No. Grazie mille. Oh, oh, oh. Perché le abbiamo preso oh, oh, oh, oh, oh, oh, tutte insieme. No, tu stai dietro come dire a rosicare. Tu stai rosicando. Mm. Ah, ma ah, no, anche, Mi penso... anche... Mi che... anche questo coso sta! Oh! Una strada verso le nuvole! Oh. Chissà perché. L'ancora, è vero. Ma, ma non si chiamavano livelli nave. Sì, ma visto che l'abbiamo già affrontati in altri file, praticamente non, non li considera. Non ah, lo so, non è Ma ah, ecco perché. perché non fa la cutscene pure. Anche se è un pochino scomoda come cosa. Allora, stai attento? Eh sì, per uh, il sì, ma, ma scusa, non potevi lasciare a me che tu fai già il potenziamento Dove hai appoggiato? Non spiegate? spiegata Però di... è da piattaforma e più Per la forza di gravità dovrebbe cadere, quindi... cioè Ti tengo io perché se sennò sarei... sei solo un peso morto wow. Ma sono vivo Appunto, ma tu sei un fungo eh. Mario, Mario mangia il fungo ma lo cosa? Vuoi morire o vuoi vivere? E allora meglio se arresti qua. Ne <ride> preso dal volo! L'ho fatto due volte! Sì. Ti ricordi dal volo, Yoshi? Lo facciamo in un episodio. Extra. Levati. Mu. Vai! che spavento aspetta distruggiamoli prima tutti si sì, appunto questi nascondono fanno... quasi sempre potenzialmente no que questi livelli così fanno venire di quanti perché vieni qua la telecamera è automatica ah. quelli della nave lo stesso era il super mario bros 3 bravo ma perché non aspetti la telecamera? Perché la telecamera è lenta lo so capito? no stiamo registrando con la telecamera oh mio dio lascia stare hai indicato la telecamera quando ho detto capito bravo hai visto? non riesco a prendere ho preso un coso oh yeah Tu potevi imbollarti Sei rimasto così come uno stupido a guardare Ma questa è la più facile, dai Tre secondi si prende Tre secondi si prende? Tre secondi si prende, secondi si prende. Cosa? Tasselle, sì. eh, la moneta stella è facilissima Ciao Marco <ride> Non ci Sei ti facendo meno un infarto Mi Beh. hai fatto meno Marco, non mi svenire, stiamo giocando, Marco Beh, sei, morto, sei morto come hai fatto a morire, imbollato? Uh, no, non è imbollato Mi hai imbollato Mi hai sbollato <ride> Bene, adesso la seconda battaglia contro tu sai chi? Wendy! di peter pan ah! adesso con i campi elettrici okay. Sì, grazie oh, okay. ah è vero bisogna spingere no, lo so. non spingere me no, genio ah Sì, così ti, ti fanno un ballo faccio <ride> <ride> da para Paracosa. La paracosa. La uh, paraschiatti. Uh, uh. Sei morto. Sei Dai, che... era molto più facile sta battaglia. Perché adesso è così complicata? Oh. Io ho il telecomando buggato, E allora non devi, non devi premere. Devi usare soltanto il coso. Aspetta, sì. secondo. Smettila di spingermi! Oh, e muore un poco! Bowser Cunior! Ma okay, che come... <ride> Cosa sta succedendo? Stavano rimbalzando, ecco, cosa succede! Mm, sì. Perfetto, abbiamo completato anche questa nave. Hai ottenuto tutte le monete stella del mondo 6! yey Yeeey! Yeah, yeah. Adesso mondo 7! Oh no! Non oh, oh. lo odio il mondo 7. Noi non ci paura dei nemici del mondo 7. Io odio tutti i mondi a partire dal mondo 2. No, davvero. Va bene, quindi. A me piace il mondo 9. Nella ehm. prossima parte. Sì, il mondo 9 è carino, però.. Qual è il mondo 9? Scusa. Uh, come... parla... Stai forse... ho, ho parlato a Vamera. Ma ah, forse quello di Super Mario Bros. 2. Vabbè, lascia stare, comunque, sì, sì. Eh, nella prossima parte uccideremo eh, Ludwig van Gogh, Oppure è vero, <ride> No, è Ludwig van Beethoven, Beethoven sì. e poi Vincent van Gogh, ok, niente, alla prossima, ciao!